Ciao a tutti, oggi prepareremo la vellutata di pere al moscato con mousse al gorgonzola. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 25 minuti. Gli ingredienti sono pere di tipo geyser, acqua, granella di pistacchi, gorgonzola dolce, ricotta, cannella, chiodi di garofano, zucchero di canna, succo di limone e vino moscato. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo nel boccale le pere tagliate, l'acqua, lo zucchero di canna, il vino moscato, il succo di limone, la cannella e gli iodi di carofano e cuciniamo per 12 minuti 100 ⁇ antiorario velocità 1. La nostra vellutata è quasi pronta, adesso con l'aiuto del cestello andiamo a scolarle. Dopo aver scolato le nostre pere andiamo a tritarle per 50 secondi a velocità 7. Adesso aggiungiamo un altro po' di moscato, andiamo ad amalgamare per 20 secondi, a velocità 3. La nostra vellutata è pronta, andiamola a mettere da parte in dei bicchierini o in delle coppette. Adesso posizioniamo la farfalla e andiamo a mettere la ricotta e il gorgonzola. E andiamo ad amalgamare per due minuti. A velocità 3 e mezzo. La nostra mousse è pronta, andiamo a metterla dentro una sacca a poche e rifiniamo i nostri bicchieri. vellutata di pere al moscato con gus mousse al gorgonzola. Grazie e alla prossima ricetta.